E poi il bonus 200 euro senza dichiarazione per i dipendenti pubblici automatico e il modello 730 precompilato con meno controlli cosa cambia appunto con il DL semplificazioni. Sullo stesso tema del decreto e sulle novità c'è anche un articolo sui rimborsi fiscali per gli eredi e poi l'ecobonus auto 2022 con la proroga a 270 giorni per la scadenza della comunicazione per l'immatricolazione. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022, oggi appunto la scadenza dell'acconto, il 16 giugno si paga la prima rata. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal decreto semplificazioni con la proroga delle scadenze fiscali del 30 giugno 2022 non solo con le novità nell'articolo Diana María D'Andrea. Il testo del decreto semplificazioni approvato dal governo il 15 giugno 2022 prevede una proroga ampia delle scadenze fiscali a partire dagli appuntamenti in calendario. Alla fine del mese dalla dichiarazione IMU agli aiuti di Stato le novità e i nuovi termini da rispettare sono appunto indicati all'interno dell'articolo. Il testo del decreto semplificazioni che è stato approvato ieri 15 giugno 2022 ridisegna il calendario delle scadenze fiscali. La proroga delle scadenze è una delle novità più rilevanti di quanto emerge dal decreto legge esaminato dal Consiglio dei Ministri e si parte dagli appuntamenti in calendario il 30 giugno in primis, si va verso il rinvio della scadenza per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid per effetto della ridefinizione del calendario per la registrazione dell'RNA da parte dell'Agenzia delle Entrate prorogato anche il termine di invio della dichiarazione IMU e della dichiarazione per l'imposta di soggiorno ma non solo, c'è anche il lieve rinvio per la scadenza delle lipe, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e il restyling del calendario per l'invio degli elenchi intrastati. il punto è all'interno dell'articolo Continuiamo con il bonus 200 euro senza dichiarazione per i dipendenti pubblici è automatico, fa il punto Rosi Delia sul bonus 200 euro senza dichiarazione ma solo per i dipendenti pubblici. La platea di beneficiari e beneficiarie per cui il pagamento automatico viene individuata grazie a uno scambio di dati tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Inps. La novità è contenuta nella bozza del DL Semplificazioni che è stato approvato ieri nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 e ancora tra le novità del decreto semplificazioni modello 730 precompilato con meno controlli e cosa cambia nell'articolo di Anna Maria D'Andrea meno controlli sul modello 730 precompilato a partire dall'anno d'imposta 2022 anche in caso di invio tramite CAF o professionisti nessuna verifica formale sulle spese sanitarie non modificate viene meno l'obbligo per gli intermediari di conservare fatture e scontrini, ma sarà necessario verificare i dati di dettaglio delle spese trasmesse e di quelle indicate nella dichiarazione. Le novità sono contenute nel DL Semplificazioni che è stata approvata appunto ieri. Per quanto riguarda invece i rimborsi fiscali eredi, ci sono novità anche su questo fronte. Tra le novità c'è cioè l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle Somme chiamate all'eredità per la rispettiva quota aspettante. La misura è nella bozza precedente all'approvazione del decreto e deve essere confermata nel testo che sarà pubblicato in gazzetta ufficiale. Passiamo poi all'Ecobonus auto 2022 con la proroga a 270 giorni per la scadenza della comunicazione per l'immatricolazione, c'è cioè appunto la proroga nella scadenza per la comunicazione per l'immatricolazione nel decreto trasporti che è stato approvato ieri gli acquirenti avranno 90 giorni di tempo in più, il termine passa infatti a 270 giorni la misura dovrà anche in questo caso essere confermata nel testo definitivo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece l'IMU 2022 Oggi è in scadenza l'acconto, il 16 giugno si paga appunto la eh, prima rata, come di consueto entro oggi 16 giugno si paga la prima rata dell'imposta sulla casa. Termini da ricordare, esenzione e novità sono nell'utile vademecum sulle istruzioni da conoscere che trovate all'interno dell'articolo. Concludiamo la nostra rassegna stampa con l'ultima parte che è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it che apre sul super bonus fondi finiti chi potrà davvero finire i lavori ma i nuovi cantieri a rischio. E poi il bonus 200 euro automatico solo per i dipendenti pubblici e privati servirà un modulo e ancora i numeri del giorno 4% e 22.000. Il primo riguarda il BTP che rende oltre il 4% come guadagnare con il balzo degli interessi ma con attenzione ai rischi e 22.000 invece riguarda i bitcoin sotto i 22.000 dollari ai minimi dal 2020 Binance e Celsius sospendono i eh, prelievi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola la svolta di Lagarde ora si apre la partita sulle condizioni per gli interventi è di Federico Fubini fa il punto su quella che è la situazione nella banca centrale europea con la consapevolezza di essere in ritardo sul eh, completamento del disegno di un nuovo strumento antifragmentazione e con l'incarico al consiglio eh, direttivo questo perché a livello internazionale con la stretta che c'è stata in precedenza si è venuto a creare un aumento dei tassi di interesse che hanno fatto salire anche lo spread ovvero la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato decennali ad esempio tedeschi e quelli